È possibile fare le costellazioni familiari sul lavoro? Sì, direi che anche questo può essere un buon argomento per poter lavorare, dove eh, la domanda è interessante è che cosa uno intende per lavoro quindi può essere la mia relazione con quelli che sono i miei talenti, quello che sono venuto a realizzare in questo viaggio sul pianeta Terra, per cui eh, magari dietro a questo termine lavoro che magari arriva da un condizionamento della mia famiglia, della società, posso anche andare a indagare su eh, quelli che possono essere i blocchi nel realizzare veramente quello che è il mio compito, quello che è la mia missione staccandomi completamente da schemi, condizionamenti, da tutto quello che mi impedisce di essere felice in questa vita.